Okay. Sì, grazie Presidente. Questo atto di indirizzo è un atto molto importante che ha eh, preparato il Vicepresidente della Commissione eh, Pietro Calabrese. E parliamo di un'opera <ride> un eh, molto importante che è tra l'altro tra i punti fermi del piano urbano della mobilità sostenibile, ovvero del prolungamento tranviario da Piazzale del Verano alla stazione Tiburtina. Eh, sono pochi chilometri ma assolutamente strategici perché consentono di eh, alleggerire eh, enormemente il flusso che c'è soprattutto la mattina dai treni regionali sulla stazione della metro B eh, Tiburtina e garantire così un collegamento tranviario, quindi comunque veloce verso il centro città, verso altri nodi importanti del trasporto pubblico penso a, a Porta Maggiore, penso a San Giovanni eh, penso a Piramide e chiaramente tutto questo si sta coordinando anche con i dipartimenti e con gli assessorati, urbanistica e lavori pubblici, perché c'è il progetto di demolizione della tangenziale, perché c'è il progetto del nuovo piano di assetto della stazione Tiburtino, ovviamente il dialogo è costante e proficuo anche con RFI e lo sarà anche con, eh, con grandi stazioni. C'è poi un aspetto importante che eh, sottolinea eh, questo atto di indirizzo, ovvero di pensare eh, questo prolungamento tramviario già in ottica di prolungamento lungo via Tiburtina, e Via Tiburtina ha una sezione molto larga, eh, contiamo di replicare il modello che stiamo sviluppando sul Viale Marconi, anche sulla, sulla Via Tiburtina, quantomeno nel tratto centrale appunto dalla stazione fino a, a, a Santa Maria del Soccorso. Eh, Creeremmo così anche un collegamento eh, veloce per questo asse, perché è vero che e lì nelle vicinanze c'è la metro B ma la metro B non corre eh, esattamente sotto la via Tiburtina ma è leggermente spostata eh, verso, verso, verso nord eh, quindi non c'è la stessa similitudine che potremmo pensare tra la via Tuscolana e, e, e la metro A quindi è assolutamente fondamentale arrivare rapidamente alla stazione di Imburtina e poi riprolungare eh, lo, la rete tramviaria fino a Santa Maria del Soccorso, quindi congiungendosi con la uh, Palmino Togliatti e lì anche con un'altra opera importante che è tra i punti fermi del PUNS che stiamo portando avanti, che è il tram lungo Viale Palmino Togliatti. Quindi uh, ovviamente il voto su questo atto sarà, uh, del nostro gruppo sarà favorevole e andiamo uh, spediti, decisi e determinati verso l'aumento delle infrastrutture sul ferro di questa città perché ne abbiamo tremendamente bisogno.